Ciao a tutti! Oggi prepareremo le girelle soffici. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora più tre ore di lievitazione. Gli ingredienti sono farina di tipo Manitoba, uovo, zucchero, sale, scorza di limone, vanillina, limoncello, lievito di birra fresco, sale, panna fresca, olio di semi di girasole e zucchero a velo. Andiamo il via alla ricetta.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 Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere la panna. Il lievito. Ed azioniamo il bilby per 3 minuti. 37 gradi, velocità 3. Aggiungere la farina, la vanillina, il limoncello, l'uovo, un pizzico di sale e l'olio.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 Trascorso il tempo, abbiamo ripreso l'impasto trasferirlo su un piano di lavoro infarinato. Stenderlo con il mattarello formando un rettangolo. Tagliare delle strisce da 3 cm di larghezza. Arrotolare ogni striscia su se stessa. E posizionare su una teglia rivestita con carta da forno e proseguire così per tutto il resto delle strisce. Far lievitare in forno spento per almeno un'ora. Trascorso il tempo, abbiamo ripreso le girelle, adesso le spennelleremo con il latte. Cuocere in forno preriscaldato statico a 170 gradi per 20-25 minuti circa. Le girelle sono cotte, lasciate intiepidire prima di servire. Girelle soffici. Possono essere farcite con creme e marmellate. Grazie e alla prossima ricetta!